Dall'intimo di ogni cuore, l'amore crea legami e allarga l'esistenza quando fa uscire la persona da se stessa verso l'altro. Siamo fatti per l'amore e c'è in ognuno di noi una specie di legge di estasi, uscire da se stessi per trovare negli altri un accrescimento di essere. Queste parole tratte dalla Fratelli Tutti di Papa Francesco al numero 88 ci fanno entrare. Questo mistero di accoglienza che è il Natale, mistero di luce, luce come accoglienza. Tutto il prologo di Giovanni ci mette davanti a questa luce che può essere accolta o rifiutata. Coloro che la accolgono si scoprono guardati, amati da Dio, si scoprono chiamati autenticamente ad essere figli coloro i quali la rifiutano, scelgono di vivere nelle tenebre. In questo tempo, in cui tante tenebre si addensano sull'orizzonte del mondo, parlare di accoglienza sembra una cosa assurda. In un tempo in cui il distanziamento viene raccomandato per evitare i contagi, parlare di accoglienza sembra strano, ma non lo è. Questa enciclica di Papa Francesco ci viene donata in un tempo che è questo, un tempo in cui nonostante tutto siamo chiamati a farci vicini, a farci prossimi gli uni degli altri. Ma come avviene l'accoglienza? L'accoglienza avviene solo se abbiamo il coraggio di deporre le armi, di deporre cioè tutto ciò che ci imprigiona nel nostro... Amor proprio nelle nostre certezze, nelle nostre paure. L'amore è ciò che disarma la vita ci rende nuovi, autentici. L'amore è esperienza di uscita, di estasi. Dice una canzone bellissima di Renato Zero che il viaggio più coraggioso è sempre l'incontro. Uscire da se stessi per andare incontro all'altro. È lo stesso movimento che dal seno del Padre ha fatto Gesù. Ci è venuto incontro, si è svuotato di tutto, assumendo la nostra condizione perché non avessimo più paura di Lui, assumendo la nostra condizione perché non ci sentissimo più soli. Il nostro non è un Dio che ci salva dal dolore, ma che ci salva nel dolore, non è un Dio che impedisce ai nostri occhi di piangere, ma che piange con noi, le nostre stesse lacrime. Il segreto dell'accoglienza sta proprio in questa espressione, condivisione. Ma per condividere devo fare spazio, e per fare spazio sono chiamato a mettermi un po' da parte, è questo che ci fa più paura, metterci da parte. Per accogliere l'altro siamo chiamati a metterci da parte. E noi abbiamo paura di perderci. Abbiamo paura di perdere ciò che abbiamo guadagnato. Abbiamo paura di perdere la nostra posizione, ciò che gli altri pensano di noi. Dio, piuttosto che pensare a tutto questo, ci dice il Cantico ai Filippesi «Non considerò un tesoro geloso l'essere come Dio» ma svuotò se stesso assumendo la condizione dello schiavo. in basso di così non poteva andare. La condivisione più grande è quella di Cristo, che per noi si fa schiavo, servo di tutti. E allora noi cosa siamo chiamati a fare? Siamo chiamati in questo tempo a riscoprire il dono e il valore dell'accoglienza, senza considerare l'altro come un pericolo. L'altro non è un pericolo, l'altro non è colui che viene a contagiarmi, l'altro è colui che mi inquieta, che mi fa uscire dalle mie false certezze e mi porta fuori. In quegli orizzonti aperti, in quegli spazi sconfinati, cui ciascuno di noi è chiamato a vivere, a respirare, a camminare. Siamo chiamati a progetti grandi, a grandi sogni, ma da soli non si fa niente. Per sognare è necessario essere una comunità, ecco perché insieme con la mia comunità scout, quella di cui sono assistente, ma anche di cui faccio parte, Messina 3, desidero augurarvi un buon Natale di luce, buona strada a tutti e buon cammino.